pronti ad andare. Il cuore di Seven Bees è costruire dei punti, quindi delle aree grandi, oltre l'etaro, ricche di fioriture. Senza gli impollinatori sappiamo perfettamente che non c'è la vita, perché il 70% delle piante che poi producono il cibo che noi mangiamo non possono sopravvivere senza l'impollinazione da parte degli insetti. In bees, bees non ape, in cui si sottintende l'ape mellifera, ma bees all'inglese, allargandolo gli impollinatori, in cui sappiamo molto bene che soprattutto a causa della semplificazione dei paesaggi, quindi della perdita di biodiversità, non sono in grado di procurare abbastanza cibo per riuscire a moltiplicarsi e quindi ecco che diminuiscono. La natura ha bisogno di disordine, ha bisogno di... Tante specie diverse, di tante piante diverse. la Monocultura non esiste in natura. Però noi ormai sfalciamo continuamente gli argini dei fiumi, diserbiamo i campi, non ci sono più fioriture, non ci sono più fioriture. Quindi creare dei punti ricchi di fioriture permette agli insetti apoidei, che non sono allevabili, quindi l'uomo non li può allevare, ma permette a questi insetti di trovare cibo. Le famiglie crescono, si riproducono e da lì si ridiffondono nel territorio circostante. Abbiamo messo una zona anche a lavanda, perché la lavanda produce un nettare che rinforza i sistemi immunitari degli insetti impollinatori. E' un nicotinoidi, che sono una categoria di insetticidi anche in quantità inferiore alla dose letale, quindi una quantità che non uccide l'insetto, però è stato dimostrato che per esempio le, sulle api crea una neurotossicità per cui l'ape perde la via di casa, non riesce più a tornare a casa e quindi non tornando a casa la famiglia si impoverisce mellifera, nel bene o nel male, viene rimoltiplicata dall'apicoltore, quindi dall'uomo, non solo perché c'è un interesse economico, ma anche perché è possibile farlo. Le api selvatiche, no. Per quel che riguarda le api e gli impollinatori, abbiamo un declino di circa un 10% in questo momento, che comunque è importantissimo, anche perché abbiamo tante specie che sono in via di estinzione nella nostra apicoltura sottraiamo il miele per restituire a quel zucchero ormai lasciamo e aspettiamo con calma che loro si servano per prime e quando hanno tutto quello che serve solo allora utilizziamo l'eccesso che comunque torna a loro perché tutti gli utili di questo miele come di altri prodotti dell'alveare torna e viene reinvestito per creare le oasi pesticidi. Ma si parlava di lasciare delle aree non coltivate, ma perché lasciarle non coltivate? Creiamo delle aree a fiore invece che aree non coltivate, ci sono delle azioni fondamentali che l'uomo dovrebbe poter prendere che oggi non sta, non sta facendo.